Grandi benedizioni a tutti quanti voi carissimi ascoltatori e ben ritrovati al messaggio dei tre angeli. In questo momento vogliamo continuare a studiare quello che è il nostro tema, la seconda bestia di Apocalisse capitolo 13, ovvero il protestantesimo apostata raffigurato dal falso profeta che troviamo nel libro di apocalisse abbiamo visto che questo falso profeta che è la seconda bestia di apocalisse 13 non fa nient'altro che ingannare il mondo per mezzo delle sue parole per mezzo delle sue false dottrine in modo tale da portare l'attenzione del mondo di nuovo verso la prima bestia papale facendo sì che tutti gli abitanti della terra adorino il papato Andiamo a vedere infatti che cosa ci dice qui la parola di Dio. Apocalisse capitolo 13, il versetto 12 ci dice Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita. Ma ora vorrei tanto chiedervi carissimi come pensate che questo falso profeta il protestantesimo apostato partendo dall'America e poi il mondo intero, possa essere in grado per davvero questi protestanti facendo alleanza con il cattolicesimo papale, come è possibile che i protestanti riusciranno, secondo quanto ci dice Apocalisse 13, riusciranno a sedurre gli abitanti di questa terra. E ricordiamoci, tra gli abitanti di questa terra troviamo atei, atei, agnostici, atei che non credono in Dio, agnostici che credono in qualche forma di divinità, tante religioni, tante denominazioni anche all'interno del cristianesimo, in che modo questo falso profeta, i protestanti apostati che si sono allontanati da Dio, riusciranno a sedurre tutto il mondo intero e far sì che tutto il mondo torni ad adorare il papato. Come? Sapete Apocalisse 13 continua e ci fa capire come. Leggiamo assieme infatti dal versetto 13. E faceva grandi segni, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei segni che le era dato di fare davanti alla bestia dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita questo falso profeta questa seconda bestia il protestantesimo apostata che cosa farà per sedurre gli abitanti di tutta la terra? opererà dei grandi segni, dei grandi segni che le è stato dato il potere di fare. Queste parole, questi termini, grandi segni, stanno anche a significare, a rappresentare grandi miracoli, segni miracolosi, guarigioni, manifestazioni soprannaturali che realmente, concretamente, verranno fatti da questa potenza, da questo falso profeta, da questa seconda bestia, da questi protestanti apostati. Lo faranno realmente, opereranno realmente miracoli, guarigioni, manifestazioni soprannaturali, lo faranno realmente, c'è scritto? Ed ecco che in questo modo gli abitanti della terra che cosa faranno crederanno a tutte queste manifestazioni ma ricordiamoci ricordiamoci che ad operarle è il falso profeta è un agente di satana ad operare queste manifestazioni queste guarigioni questi miracoli segni miracolosi e straordinari è per mezzo della potenza di satana quel satana che prima crea il problema, che prima crea la malattia e poi la rimuove dando l'impressione di essere avvenuta una guarigione, dando l'impressione di essere avvenuto un miracolo per l'azione efficiente di Satana carissimi. La maggior parte degli abitanti della terra sarà ingannata e sapete qual è la cosa ancora più triste? Che questo falso profeta in realtà dice di essere un vero profeta e nel nome di Dio, nel nome di Gesù Cristo farà questi miracoli, nel nome di Gesù Cristo farà queste guarigioni, nel nome di Gesù Cristo opererà queste manifestazioni soprannaturali facendo credere agli uomini che questo falso profeta venga proprio da Dio facendo credere agli uomini che il protestantesimo apostata che si è allontanato da Dio, che non obbedisce più alla legge di Dio, che il cattolicesimo, questa chiesa corrotta e apostata, vengano da Dio facendo tutte queste cose nel nome di Dio. Ma ascoltate che cosa ci dice Matteo Matteo capitolo 7, Matteo capitolo 7 leggeremo assieme dal versetto 21 perché queste stesse parole che stiamo leggendo pronunciate da Gesù verranno ripetute nei confronti dei protestanti apostati dei giorni d'oggi. Dal versetto 21 ci viene detto è Gesù che parla non chiunque mi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel Tuo nome? E nel Tuo nome scacciato demoni e fatte nel Tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Queste persone pur facendo miracoli, segni miracolosi, facendo uscire demoni nel nome di Cristo Gesù Gesù che cosa dirà? io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità voi tutti che vivete una vita di peccato sapete la cosa interessante è che la maggior parte delle denominazioni e movimenti che dicono di operare questo tipo di segni miracolosi di guarigioni, di manifestazioni straordinarie dello spirito lo chiamano loro sono proprio quelle denominazioni che dicono di abolire la legge di dio dicono che il santo sabato il quarto comandamento del signore sia stato abolito e sostituito dalla domenica così come anche il papato dice di innalzare la domenica questa tradizione pagana satanica e diabolica che va in contrasto, e in ribellione con la legge di Dio e con il suo vero Santo Sabato. La maggior parte di queste manifestazioni vengono operate in questi ambiti dove ci si allontana dalla legge di Dio. Ebbene, la maggior parte delle persone di questa terra sarà sedotta ed ingannata e non è difficile da credere. Quando noi pensiamo, ad esempio, ai seguaci del Papato, sono già abituati con i falsi miracoli. Quando parliamo degli evangelici, pentecostali e di tutta questa categoria di cristiani carismatici, loro sono già abituati con le false manifestazioni dello Spirito Santo. Falsi miracoli, false manifestazioni. E quando, ad esempio, gli atei, gli agnostici e tutte quelle persone che magari al momento non sono tanto interessate vedranno questi miracoli, vedranno queste manifestazioni straordinarie diranno allora Dio esiste e allora crederanno non sulla base della verità della parola di Dio ma crederanno sulla base dell'emozione dei sentimenti, del miracolo che vedono, ma voglio che sappiate anche Satana è in grado di operare questi segni potenti ed è proprio per mezzo dell'azione potente ed efficace di Satana che questi segni, grandi segni, questi miracoli, queste guarigioni, queste manifestazioni avverranno per opera di Satana e dei suoi angeli, demoni, ed ecco che in questo modo gli abitanti della terra saranno ingannati globalmente parlando su tutta la faccia della terra ecco perché la nostra unica unica salvaguardia il nostro rifugio si trova soltanto nella preziosa verità della parola di dio carissimi questo è il momento di studiare la parola di dio questo è il momento di prepararci per l'ultimo inganno della storia di questa terra, per essere trovati pronti e non cedere all'inganno, non cedere alla menzogna, di essere consapevoli di quello che sta per avvenire quando queste cose avverranno. Carissimi, noi potremo credere. Perché? Perché quelle parole che adesso stiamo sentendo, allora si realizzeranno. E in quel momento potremmo rimanere dalla parte di Dio, dalla parte della verità di Dio e non unirci a Babilonia, ma rimanere dalla parte del fedele popolo di Dio che osserva i comandamenti e la fede di Gesù. Questa è la cruda verità che sempre trionferà.